Questo ragazzi potrebbe essere l'inizio di una barzelletta. Io Alboreto. Dove mi porti, papà? In anima! <ride> stiamo andando a fare una cosa pericolosa su quattro ruote, ragazzi. Perché <ride> stiamo andando a derapare con una scoda? Sono estasiato da questo momento Alboreto Era da anni che non entravo in pista Madonna andavano fortissimo quelle lì Me l'avevano venduta come una cagata La sì, sensazione la fa... di andare in pista era tanto che non la provavo io Tu non l'hai mai provata? Io eh? non l'ho mai provata E oggi proviamo il grade Ma no! <ride> no. <ride> no. O oh, io, Alboreto e Anima, andiamo a fare rally O oh. Alboreto si schianta a 200 km/h. Preferirei la prima. Però sai che views quella seconda. Eh. Oh no! Ragazzi, grazie solo a Kevin che oggi siamo qui. Allora, io so che tu eri un pilota di motocross o sei ancora? Ero, ora faccio un po' più da istruttore okay. ai bambini, mi sono spostato più sulla scuola. Okay. Adesso però sei dedicato al Rally, giusto? Esatto. Spiegami che cos'è Gino VRC. Allora, Gino VRC è un'academy di rally okay. e questo progetto è nato appunto per trasmettere innanzitutto la passione che abbiamo per il mondo rellistico e coinvolgere appunto ragazzi sia per principianti che per piloti più esperti mi ha ricordato un po' il Monza Pizza Bike Park in versione rally esatto. l'obiettivo, la mission fine è la stessa, cercare di avvicinare più persone possibili allo sport sport che come la mountain bike, come lo slopestyle non sono estremamente famosi o esatto. estremamente riconosciuti in Italia però sono sport ragazzi che sono divertentissimi fighissimi, adesso poi andremo a provare mini GP 306 sì. 106 Versione stradale, quindi è macchina da briefing per fare un po' la ricognizione, ci esatto. spiegheranno come funziona Poi saliamo su una macchina vera e propria da rally Vogliamo dire una cosa però, perché secondo me le persone non sanno che Cioè, ok, uno dice vabbè ma sono una Peugeot 208 Questa vettura di serie ha ben poco oggi lo usiamo il peramano Lui è il coach, quello Esso che mi serve no, piacere, piacere. Ma chi è che ci fa cagare addosso dopo? Sempre io! Sei sempre io! Sempre io no, no. No, sono difficilmente impressionato No, non è, eh. non è vero! Quindi monto il pannolino oh. Un po' di nozioni di guida Guida sportiva, ma applicabile ovviamente anche su strade di oh. Albi, oh. dov'è che freni te? Eh? Non credo usi freni l'alboreto, no. proprio Rabbinatore Facciamo il giro di ricognizione su la Mini GP Vai a vederla! totalmente diverso da quello che avevo in mente per i kart di guidare a caglio a caglio è bravo è bravo ma cosa si fa? Cioè è, è stranissimo rispetto al go kart Ma la cosa che mi dava più fastidio era il cambio ragazzi Perché il cambio non è diretto Cioè quando tu schiacci la paletta In realtà ci mette un po' a cambiare Quindi devi ragionare in anticipo Poi adesso io ho fatto solo tre giri Proprio perché questo è solo per capire com'è la pista E scannare in teoria sulla macchina vera da rally Sono curioso di vederti io Colosone eh. Posso entrare? Ma chi è questo? Chi è questo qua? Cosa sta succedendo? Chi è questo qua? Cosa mi hanno attaccato? Cos'è che stai facendo? Non lo so nemmeno io Albi, il muro eh! Muro, lì! Saluta Per tutti i miei cari li saluto e gli ho voluto bene Arrivederci! Mica Michele, automatico Non hai mai guidato? No, una volta Madonna, mi sembra di stare di Monza c'è drid! Lo sentito entro convinto? Sì Porca ca! Porca Lenta, lenta, lenta. Quanto cazzo va oh Ora devo fare qua C'è cioè, un tipo dietro cioè, Madonna sì. Prendo il cordolo Chiudo Vai adesso spostati a sinistra che facciamo passare uno. Vai passa Passa passa Il borretto ti lascia passare okay, Che frena Seconda Seconda Ah chiude un botto qua figa Largo Stringi stringi stringi qua Cioè stringi e poi riallarghi okay? Ma io così là, Allargo e stringo più in tu là Devi sempre praticamente allarghi per la curva dopo Quindi qua stringi Vai a stringere Qua stringo Allargo Allargo allargo allargo allargo Scalo No no no No, ti ti no niente terzo. Ah ma c'ha dritto okay. Ma incredibile Qua stringo Qua allargati Allargo allarghi Porca oh, Mamma mia ma incredibile qua... largo, largo, largo largo largo E, la, e qua, la qua la stringo Madonna sì. devo fare? A quanto sono? Di marcia, non l'ho capito Ho scalato prima Vaffanculo Qua, qua stringo Pelo Allargo Devi fare tutto No, mi Cioè la mia reputazione è distrutta Ti dica la prima impressione Super figo, cioè proprio da fuori Sembra che vai molto più piano Figa dentro È un po' lentone, diglielo Vorrei puntare tutto su Albi la prossima stagione Perché ah. ho visto del talento in lui no. Eh c'è del talento, ho sbagliato un paio di marce così al ah, volo okay. Però è figo Tipo il retilineo che invece che mette la marcia a scali wow. No, no Vai in marcia subito E eh, no, e eh, no Sarri Arrivi, arriva, arriva. Oh la madonna qua da clavicole inchiodate. La clavicola rotta qua fa sentire la.. Allora, direi di fare l'accensione? Oh la madonna! senti qua, stiamo arrivando <ride> <4 ride> feeling, eh? No, lo, lo la Dominic Toretto. Lo vedi. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! di più, di più, freno un di più, bravo, più di gas, via, più tutto. Bella forte, molla i freni, piano col gas, ok? Giù <ride> la frizione Si sì. Ok Si <ride> senta Sì. Ah, Prima okay. Accendi accendi che minchia accendi. Accendi, accendi accendi accendi Minchia accendo Sta minchia accendo Tutte cosa tu Può accelare un pelo? No Vai via Andiamo via Andiamo via Adesso qua, cambi, ma poi riscalami Vai, ok, a forte Bravo, oh, così, hai capito? Deve essere un coltetto Bravissimo, solo, è proprio solo un'inezia un Via però Oh, bravo, bene Piano, filo di gas, bravo, così Sai perché ti parte? Perché stai frenando Troppo storto ancora vai, vai in imbardata, via, diciamo Vai, vai, vai, vai vai. una forte Sì. frena forte bravo tiro di gas perfetto frena forte dentro e via marcia stai largo frena prima qui verrebbe quasi a tirare fra freno mano così eh bravo. sì ma tanto ti gireresti lì <ride> marcia, frena bene bravo più largo, sì, dentro che... ah, il tristi tutto il attimo di gas, frena bene dentro tutto bravo così, bene ora frena forte con i freni bravo così, allargo, due marce giù bravo così bello secco deciso beh, esatto bisogna solo un dentro attimo capire eh ma è normale oh sei qua apposta non come sei deciso esatto. prenda <ride> bene gira dentro vai giù tutto non esagerare via giù tutto adesso qua stai più largo marcia subito largo largo largo aspetta dentro adesso bravo piano via giù tutto frena forte non le prendi? Tilo di gas, non esagerare, frena forte, bravo. Tilo di gas, portala via, via. Bene? com'è andato? Bello, sì, eh no, ma tu sì, sei sì. bravo nel senso, bisogna... devi solo ascoltarmi ma. Eh no, bisogna concentrarsi molto bene. Madonna, altro che.. Sì eh sì. Infatti pensavo di parlare ma invece. No, no, no. Ok, allora ragazzi, godetevi il momento più bello! È cattivo, che, sei incazzato! Il momento più bello, alboreto che sale con il maestro che scanna! Godiamoci la reaction! <ride> Aiuto! Cazzo! Sei pronto? <ride> no! Non me lo merito! Pa-pa-pa! <ride> I'm loving it! Va bene, adesso l'obiettivo è fare il poker face! <ride> Ma che bazzo! volando Stiamo volando. bazzo! Che bazzo! Ma Che bazzo! Che bazzo! Che bazzo! il volo per i pizza dovete collare oh che sto oh santa maria oh, oh che bello oh, dai un altro giro no non, non mi sono impressionato se non è il secondo giro possiamo affermare di più adesso sarò in silenzio la no, guarda, non mi impressiona più niente Mi sta, sta congelando il naso oh, era, era vicino eh Che occhio che hai Devi fare dei parcheggi della Madonna Quando sei in giro Ma dei parcheggioni proprio di quelli che... Eh, qua sui parcheggi olle! Dov'è qua? Vicino Vicino eh, Che parcheggione 50, 25 25 25 hai detto me... che non ti impressionavi più? Ma... hai ragione hai <ride> no, non mi impressiono più Cazzo, Ma ma no no no no Ma la gente dovrebbe venire a fare Un applauso Un applauso amiche! Complimenti no no niente di che! Giravo più più io io fine Ok eh, Ragazzi Temo tutto Senti qua come la fa girare Vediamo oh, Facci vedere come si guida Sta cazzo di mano Guardalo qua Come cazzo si guida Bello Bello cazzo Bellissimo cazzo Eh la, la frenata qua si bello mi piaciuto un sacco cazzo bello bravissimo grande e eh, parte la tela mi sta già giac... io io la io... telecronaca devi fare mi sembra all'inizio del roller coaster sai quando ti devi buttare appena la discesa no? ma io dove mi appendo? da nessuna parte oh, Tile oh, <ride> Cassi che così che si guida, vai supera questo sto mona oh, no! <ride> Questo è, è bellissimo no, io, voglio, io voglio tornare per imparare tutto ciò Che bello, ma che bello <ride> Sì ma qua doveva superare <ride> <ride> eh, Questa era simile a quella sì, moglie ah, e figlia Peccato, se no mi, mi proponevo <ride> Per andare in giro tutti i giorni Esatto Grandissimo, grazie Grande. Cioè, perché, perché quindi così? cos'è che hai fatto? Cioè, avrei fatto sicuramente qualcosa. Fortunatamente sono riuscito a correre diversi anni. Subito mi sono subito buttato nel campionato italiano. Ah, ok. Ho fatto tre o quattro trofei dove li ho vinti? Ok. Ero pilota ufficiale Peugeot. Ah, quindi, quindi diciamo un'esperienza su questa la macchina. Questa. Sì, sì, sì. Ma se già una Peugeot 208 va così, una VRC. Non Prossimamente lo so. dovremmo chiedere a Alessandro Gino se ti porta a fare un giro. Sono sentito una... VRC? Ma io copiloto tu però. bravi, no, non puoi. Perché non no? Puoi. no? No, no, no. Sei facilmente impressionato! avevamo <ride> Uno che guardava il panorama, uno che rideva e uno che urlava. Sì, è è esatto, una barbelletta. Io non ho urlato. Ragazzi siamo arrivati alla fine di questa giornata. Uno Grazie mille per l'esperienza, è stato fighissimo, penso che tutti noi Pazzesco, siamo rimasti super sorpresi dall'esperienza. Non mi aspettavo che una macchina così piccola come una Peugeot 208 ti potesse regalare così tante emozioni. La prossima volta suba l'impresa. Eh, vediamo. Ha detto vediamo? Cioè, sono vai. io il capo, quindi... Eh, hai... Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E, tra l'altro anche Kevin ha un canale YouTube, quindi iscrivetevi anche al suo canale. Sasha invece non ha un canale no, YouTube. ce su TikTok no, che è un no, pubblico mi... da 8 mesi <ride> niente ragazzi ringrazio anche Gino VRC per l'esperienza che Ti è quello a che ha fatto tutto che... e ragazzi ci vediamo un prossimo video, bella